Lunedì 29 giugno vi aspetto tutti al programma La macchina della musica di Radio Divina Dance condotto da DJ Angelo e Matteo DJ in onda dalle ore 19 alle ore 21 sul sito www.radiosoundstation.biz in esclusiva si terrà l'intervista alla famosissima Una De Rosa mi raccomando, non mancate e... passa parola! Oh! Ma voi state facendo i miei mochi? No, io ci sono la macchina della musica!